Grazie Presidente, eh, questa è una mozione che è nata eh, da un'esigenza o meglio da una, una voglia dei mercati di, eh, di andare in un'altra direzione e diciamo che questa forse è una delle mozioni che più rappresenta la, la, la direzione e il senso politico che noi vogliamo dare ai, ai mercati, ovvero non solo come centri di, di, di smercio delle, delle, de, de, dei prodotti e via dicendo, ma come luoghi di, eh, di, di incontro, noi li, definiamo, li abbiamo definiti in compagnia elettorale, continuiamo a definire come agorà, cioè come posti di incontro dove le persone non solo appunto eh, avviene, eh, dove avviene appunto il commercio, ma dove appunto le persone si incontrano e dove le persone eh, come luoghi di socialità quindi insomma. E, diciamo che questi, questi fenomeni, questi, questi eventi già eh, avvengono da tempo, infatti questa eh, opportunità è stata eh, riconosciuta ai mercati eh, appunto con l'ordinanza numero 6 del 2014, con la precedente giunta, soltanto che, che appunto permette che mh, in, determinati, eh, in determinati momenti della settimana eh, i mercati possano chiedere la proroga per eventi straordinari e quindi fare eh, degli eventi ad hoc all'interno del mercato. Quindi portando in un certo qual modo anche eh, qualcosa di ulteriore, ulteriore oltre al commercio all'interno dei mercati. E, tuttavia, um, all'interno di questa eh, ordinanza cioè, ci sono delle prescrizioni che, senza voler fare polemica, insomma, no, sono poco comprensibili, o meglio, si subordina la possibilità di poter fare questi eventi straordinari al consenso del 50% dei titolari del banco. Per cui, il 50%, il 50 dei titolari di licenza all'interno dei mercati devono votare concretamente eh, per poter, eh, per poter eh, organizzare e indire questi eventi straordinari. Con questa mozione noi chiediamo eh, al Sindaco e alla Giunta la possibilità di poter... Eh, appunto, in dire questi, questi tipi di eventi anche senza la necessità del 50% di adesione, così evitando quei fenomeni anche odiosi, se si vuole, di ostruzionismo nei confronti di alcuni titolari di licenze e nei confronti di chi invece nei mercati vuole investire e vuole investire, a nostro modo di vedere, verso il futuro in, modo, eh, in un modo, diciamo proiettato con una visione verso il futuro. Io ringrazio pubblicamente eh, il Presidente Goia che mi è stato accanto per la redazione di questo, di questo atto e eh, tutto l'assessorato, l'assessore Cafarotti che eh, assolutamente sono stati eh, fondamentali per, eh, per arrivare qui oggi. Grazie.